Ragazzi allora vi aggiorniamo su come stanno avanzando i lavori sulla Rossana Il motore dalla volta precedente era stato rismontato, mandato a Autotecnica Motori Per fare la sua delibera eh, definitiva eh, Ha totalizzato un massimo di 423 cavalli da 6.000 giri fino a un massimo di 8.000 il limitatore è 8.250 ma il piccolo ha raggiunto 8.000 giri adesso andiamo a vedere cosa è stato fatto eh, da quando è tornato da Autotecnica il motore quindi è stato rimontato e da qui abbiamo sviluppato quello che vi facciamo vedere adesso cosa hai fatto? cosa abbiamo sviluppato qua? Allora qui abbiamo cercato di rendere la posizione motore più solida possibile con dei supporti di nuova costruzione che devono ancora essere rifiniti ma comunque siamo già quasi nella, nella fase definitiva per essere certi e sicuri che il motore sia ben agganciato alla scocca okay. perché avendo cambiato completamente la, la, la posizione chiaramente i supporti precedenti non potevano andare più bene Per forza Supporti nuovi costruiti dal pieno in alluminio Sì con tiranti saldati a piastre di rinforzo che tu vedi qui okay. attaccate alla scocca in modo che la flessione sia ridotta al minimo, quindi il motore è veramente fissato in modo perfetto alla, alla vettura. Ok, quindi le piastre sono, eh, sono le piastre che sostengono il motore, però dopo hai saldato delle piastre nuove De per, fare, eh, per rinforzare con dei, tiranti in, modo con dei che... tiranti in modo che il motore non abbia nessuna oscillazione verso il basso okay. perché inizialmente il motore essendo trasversale sì. in questa posizione c'era una traversa che univa la parte inferiore del motore sì. e teneva chiusa anche la scocca la dove il motore si andava ad appoggiare. Okay. Avendo tolto quella diciamo che la scocca è più libera, quindi certo. inizialmente il motore viene fissato su quei punti precedentemente eh, su cui si trovava precedentemente il supporto iniziale okay. però abbiamo perso il collegamento certo. che noi adesso andremo a fare finito la posizion il posizionamento andremo a fare un'altra traversa che passa sotto il motore che legheremo la parte scocca come vedi e questi supporti sono ancora un po' grezzi perché inizialmente cerchiamo di dare compattezza e robustezza alla, alla struttura. Mi sembra giusto anche perché non sappiamo cosa andiamo incontro, quindi è meglio partire con l'abbondanza esatto. Non e si, dopo non, andremo a scavare, andremo a non... alleggerire, ma questo in una fase successiva. Okay. Questi due tiranti che inizialmente non erano previsti perché mm. pensavo potesse rimanere avere una, una solidità sufficiente ma poi mm. quando abbiamo messo il motore era, era troppo il peso del motore eh, ci faceva muovere un po l'attacco la, la, inferiore. è un po' una pecca di questo qua che essendo un motore molto grosso pesa tanto e quindi pesa sì pesa i suoi 170 kg Madonna. e comunque si fa sentire eh sì. è chiaro che e quindi con questo. questi due tiranti hai ritenuto Però opportuno con questi tiranti che... siamo sicuri che il motore è stabilmente fisso alla, alla scocca due ceiling block qua E qui, ce ne sono due ah, chiaramente sul cambio. sul cambio, in più poi ti farò vedere sopra che c'è un tirante antirotazione perché il motore quando nella, nella, sua, nella sua fase di, di funzionamento sì, tende sempre forza, a ruotare, esatto. quindi con un puntone messo nella parte superiore blocchiamo questo movimento di rotazione. Dopo che sono stati costruiti i collettori, andata banco, è andata al banco e rientrata, abbiamo visto che la posizione comunque è perfetta quindi i collettori sono stati costruiti in modo perfetto dal nostro Molto amico bene. Guglielmo Esatto Le uscite le andremo a fissare in un secondo momento, ma l'importante era avere che l'ingombro complessivo dello scarico non andasse a interferire con gli accessori che saranno oltre alla pompa dell'olio che abbiamo già installato qui Sotto alla, alla coppa ci sarà lo scambiatore che ti avevo già sì, fatto vedere a suo sì, tempo, scambiatore sì. acqua-olio che andrà in questa posizione, okay. il supporto filtro che andrà in questa posizione e il serbatoio dell'olio che ecco. l'abbiamo posizionato sulla destra. Questo un bel bambino passeggero. va inquadrato perché è un certo serbatoio ed è proprio grande perché non avendo più tutto il sistema di, lubrifi di lubrificazione, esatto, con la coppa, abbiamo dovuto trovare il posizionamento per un serbatoio eh. nuovo. Il serbatoio che tiene 8 litri. Okay. che sono più o meno quelli che teneva anche il motore con la coppa Origine, umido originale, però okay. chiaramente abbiamo Volevo... trovato la posizione migliore che è quella lato passeggero abbastanza verso il sì, davanti del, eh. della, del motore in modo che bilancia anche, anche il, il mio peso, peso va un po' a compensare quello esatto. Che, esatto. che è dal lato guido messo a destra sì, lo ovviamente. scopo è quello di accentrare il più possibile i pesi quindi sia a, a, nella lunghezza della macchina che nella larghezza certo. più li mettiamo al centro meglio è lo scopo era quello esatto c'è una cosa da precisare per i collettori che questi collettori qua sono stati fatti da CTS sì, da Guglielmo. a Maranello ed è quello che, costru che ha costruito a suo tempo i, i collettori della Formula 1 Ferrari quando vinse Michael Schumacher quindi secondo me un po', un po di collettori e di flussi di, di gas di scarico quindi insomma ci fa ben sperare il banco ha detto la sua quindi siamo già contenti questo è il componente del 3 in 1 che va sì. posizionato qua. Praticamente lui arriva qui e, e guarda verso l'alto perché poi si collega al silenziatore con la cassa. Un altro studio che è stato fatto da CTS è stato, eh, cioè da Andrea e da CTS è stato fatto la nuova cassa silenziatrice che dal 3 in 1 va sopra la traversa che si vede qua e si va a posizionare esattamente sopra il cambio e quindi qua ci sarà una bella cassa silenziatrice perché prima faceva troppo troppo rumore e così invece sarà più pulito, più pieno, sempre con le due uscite alte laterali, però insomma diventa più piacevole. Io ce l'ho anche. Meno... Eccolo, ce l'abbiamo qua. Praticamente questo il suo barilotto Andò che andrà posizionato in mezzo. Esatto, dietro a paraurti, sopra il cambio. Quindi i, i collettori vengono su e vanno dentro Vabbè. alla cassa più alta. Perché vi dico questo? Perché oggi, in, nella maggior parte dei circuiti, eh, esiste la deroga rumore, quindi eh, non si può andare eh, con delle macchine completamente aperte ma bisogna silenziarle per stare all'interno dei 110 decibel che è il limite massimo delle auto stradali un'auto da corsa può andare anche al di sopra però deve essere una giornata in deroga rumore chiamata però è sempre meglio insomma contenere il più possibile il rumore appunto delle macchine, non si può più fare una macchina che faccia non il rumore di più una Formula 1, purtroppo, e questa cosa ne sono sicuro spiacerà molto di più a Matteo che a chiunque altro, perché insomma ci noi sappiamo tiene, che ci Matteo tiene, ci tiene molto. ha un po' un odio proprio dentro di sé per le macchine elettriche e tutto quello che è l'evoluzione, gli <ride> <ride> piace più questa robina qua, ecco a sì. lui, eh grazie, grazie prego, prego passando invece nella parte posteriore che sì. stiamo ancora completando come tu vedi stiamo ancora completando la legatura, diciamo, della parte posteriore del cambio okay. stiamo costruendo oltre a aver fissato il cambio con questi due, queste due strutture in alluminio sì. andremo a legare queste due strutture come inizialmente poi era fatto alla scocca, quindi faremo altri due, due, due tiranti che vanno due tiranti, agganciarsi eh. alla scocca in modo che leghiamo la parte di supporto al cambio anche alla parte superiore creando una struttura chiusa e che ci darà una notevole rigidità i semiassi che sono stati fatti su misura chiaramente sono uguali destra e sinistra perché avendo il cambio al centro e li abbiamo fatti sovradimensionati, uh -huh. così un futuro, abbiamo un surplus di potenza, possiamo essere già... Ah ok, ci siamo portati avanti ah, esatto. <ride> con <ride> i lavori. Li sì. ho fatti fare da baci, okay, Andrea, perfetto. mio caro amico. Sì. E, chiaramente essendo uguali diventa tutto più semplice sia nella costruzione e nella produzione dei, dei, dei componenti. Certo. Abbiamo le tazze che chiudono la parte finale in modo che il grasso rimanga all'interno anche una volta che smonti il, semi, il semiassi dal motore da, da, dalla macchina sì. in modo che non esca mai il, il lubrificante invece questo che cos'è che mi sembra un bello oggettino quello lì è l'attuatore del cambio perché sai che avrai il cambio al volante no? esatto, <ride> esatto l'ho detto apposta perché già mi piace molto questo è praticamente un pistone un pneumatico mm -hmm. che riceve aria da queste, due, da queste due entrate, okay. una, per far una per fare l'inserimento, una per fare la salita delle marce e una per fare la discesa. discesa delle marze, Quindi okay. cosa succederà? Che all'interno di questo componente c'è eh. una parte che fa da serbatoio, da accumulo aria, aria. Ok. Perché... dall'altra c'è la, la gestione elettronica delle elettrovalvole, Ah, ok. Con un comando, quindi è elettroattuato pneumatico. Pneumatico, ci sarà un compressore okay, che alimenta okay. questa, questo accumulatore. Ah, come il porcappa alla fine? Assolutamente simile. Ah, ah. Quindi farà quindi tu, Si sentirà il rumore quando metti dentro la mano, trrr, che parte il compressorino? Esattamente. Che figata! Avrai quando tu azioni le due palette dietro il volante sì. un'elettrovavola un che aprirà un condotto, farà arrivare l'aria in al uno pistoncino. di questi due ingressi. Il pistone, tac. Butta, dentro, Butta la dentro la marcia o te la scala, certo. Ci sarà poi in centralina la gestione che con il taglio corrente per il motore, l'attivazione di tutti i componenti che servono per azionare il pistone, mm -hmm. ti faranno il cambio marcia o la scalata, certo. certo. E diventerà tutto molto più semplice anche nella guida perché mm -hmm. non dovrai mai Ci sarà staccare. sarà anche il blip, quindi la, va su pam, pam, automaticamente ti eh. farà scalata in, le, la scalata, l'accelerata in scalata. In scalata. Eh. E, e così mi devo riuscirà. concentrare solo sulla frenata non più al punto attacco e avrai, avrai le purtroppo, mani sul volante sempre. purtroppo ahimè Matteo sì. me ne vorrà ma perderemo quel gusto particolare della, del punto attacco purtroppo però eh. per le performance che dobbiamo andare a cercare sì, perché poi qua è in inevitabile la frizione servirà sempre solo per partire per fermarsi ma poi non la userai più esatto, esatto. quindi anche una minor usura della frizione stessa ok, velocità di cambiate più, più veloci, Molto il cambio più. comunque subisce meno stress e il cambio mezzo. non abbiamo detto, il cambio è un SADEV 6 marce quindi sì. passiamo da un manuale 5 marce a un sequenziale con cambio volante 6 marce. marce chiaramente abbiamo ravvicinate, ravvicinate perché abbiamo perché... selezionato anche un po' le cadute, tutti gli ingranaggi sì. con le varie velocità e abbiamo un P, una velocità massima, mi sembra sui 2,70-280. 2,76 che poi è modificabile, sì, è modificabile poi con la sostituzione dei rapporti. Che sì. poi aumenta. Che adesso non abbiamo preventivato. Perché prima lo proviamo, poi dopo vedremo. Sì, per quello che abbiamo, per il motore che abbiamo, diciamo che su tutte le piste abbiamo la rapportatura giusta sia per le piste veloci che per quelle un po' meno veloci okay. in modo da avere con una rapportatura facciamo un po' tutto certo, poi certo. dopo si vedrà anche poi quando la metteremo in pista eh sì, come eh reagisce sì. e da lì poi si, si potrà modificare insomma. Esatto, diciamo. esatto. Eh, vi ricordiamo che il motore è stato girato quindi eh, dopo questo, tutto questo riposizionamento che abbiamo descritto fino adesso devo ricordare assolutamente che è stato fatto un cablaggio dedicato per questo motore, quindi il cablaggio, tutta l'elettronica che c'è in vettura arriva dietro al motore, questi sono i fili. Essendo stato appunto girato, eh, il cablaggio è da rifare. Siccome eh, alcuni componenti sono stati riposizionati, come per esempio il motorino d'avviamento, eh, per forza bisogna rivedere anche questa. Quindi, come in tutte le, come molto spesso accade nelle macchine a corsa, le cose vanno rifatte. Integrare tutto il capo.